Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Ragazzi oggi vi spiego dove trovare questo talisman del gatto a coda lunga Dirigetevi qui alla scuola dei maghi dove stanno gli stregoni che rompono sempre i coglioni Dirigetevi da questa parte dove sta questa ruota dove c'è anche le piattaforme dove vi porta su e giù E dobbiamo arrivare fino in fondo E non so, lì c'è un grande laghetto ci buttiamo dentro e lì proprio lì c'è il talismano del gatto a coda lunga. E cosa consiste questo talismano? Cosa fa? Se tu stai da se tu ti butti da un'altezza di 20 metri, non subisci danni. È eh già esatto, questo fa, però è, è un bel talismano. Quindi mettetelo alla collezione, che vi potrebbe anche servire. Tuttavia non può impedire di cadere verso la morte, eh. se tu ti butti in un abisso oppure da un'altezza di 100 metri muori, muori, eh. sicuramente muori. Eccolo qua, talismano del gatto della coda Luca. se volete tornare su o usate il punto di grazia oppure fatevi una, un bel giretto qua sopra per tornare indietro e prendere la piattaforma che vi porterà su. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, eh, niente, se volete altri tutorial, fatemelo sapere, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina. Se questo video vi è stato utilissimo, lasciate like, ok? Quindi questo è un altro video da aggiungere alla playlist e siamo arrivati a 67 video su Elden Ring. Spero di arrivare a 100, eh? quindi grazie a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!